Questa puntata della rubrica Segni d'Arte è dedicata a Le favole della pittura, la mostra di dipinti di Francesco Tabusso, aperta all'Archivio di Stato di Torino in piazzetta Mollino, fino al prossimo 7 gennaio con ingresso gratuito. L'esposizione, promossa dall'Archivio Tabusso e da Banca Sella, ripercorre gli oltre 60 anni di attività dell'ultimo pittore cantastorie e presenta una selezione di circa 60 opere provenienti da collezioni pubbliche e private La mostra è aperta al pubblico da martedì a venerdì dalle 13 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 Ci presentano la mostra Daniela Magnetti, direttore artistico di Banca Patrimoni Sella e Paola Tabusso, vicepresidente dell'archivio Francesco Tabusso ho incontrato Paola Tabusso, vicepresidente dell'archivio Francesco Tabusso, in occasione eh, della pandemia e eh, in occasione di una circostanza molto particolare, la volontà di portare l'arte all'interno dei luoghi di cura, in un momento in cui l'arte era immobile all'interno delle strutture museali. In quella circostanza abbiamo presentato sei opere di tabusso esclusivamente per i medici e il personale sanitario dell'Asle Città di Torino al Dirmei nell'ex ospedale Valdese. È un momento in cui ci facciamo una promessa. Eh, intanto ci siamo chieste quando finirà tutto questo e eh, ci siamo dette quando finirà tutto questo magari riusciremo a fare una mostra. Questa mostra nasce dalla collaborazione dunque tra Banca Patrimoni Selle, e la propria direzione artistica, l'archivio Francesco Tabusso e l'archivio di Stato di Torino che ha messo a disposizione i suoi magnifici spazi iovariani per poter ospitare circa 60 opere del grande artista. Qui ci troviamo davanti al grande quadro intitolato La Sacra di San Michele, è un'opera del 1964 esposta per la prima volta al pubblico, è un, uno dei tanti omaggi forse più importanti che Tabusso ha fatto alla Valle di Susa, al territorio della provincia di Torino, eh, al quale era legatissimo sia per um, ragioni familiari che ragioni professionali. E questa mostra all'Archivio di Stato è particolarmente ehm, vicina a questo territorio eh, dove nel 2022 eh, sarà diciamo, celebrata la decima edizione di Fiabe Boschi, un'iniziativa che quest'anno giunge alla decima edizione e che è stata voluta dal Comune di Rubiana. Che ha eletto Tabusso suo cittadino onorario. E da questa onorificenza è nata dal, dal desiderio di mio zio la Pinacoteca Comunale a lui intitolata, che il prossimo anno sarà aperta con particolari visite guidate insieme alla casa di famiglia e insieme al santuario della Madonna della Bassa, che si trova sempre nel territorio di Rubiana e che è meta di pellegrinaggi e di numerosi visitatori durante tutto l'anno e che il prossimo anno appunto ehm avrà delle aperture straordinarie in occasione della decima edizione di Fiabe Boschi. Tabusso non è soltanto la Valle di Susa, qui in mostra si possono vedere opere che sono legate a tante altre città italiane e non solo italiane, esplicite e non esplicite, riferimenti a città come Bergamo, a città come Milano, oppure non esplicite perché sono richiami di opere di grandi artisti del passato che sono conservate in musei di città internazionali che Tabusso aveva visitato.